Ciao, sono Marco, questa mattina sono a spasso insieme al a Quattro Zampe Motrici Trazione Integrale, si chiama King, ma sarebbe più corretto dire che questa mattina è lui che sta portando a spasso me perché sta tracciando il percorso e io lo seguo, gli do fiducia. Se segui i miei video mi avrai senza dubbio già sentito paragonare la nostra mente ad un prato, vuoi perché con i nostri pensieri tracciamo dei percorsi? e più volte passiamo sullo stesso percorso e più aumenta il solco che lasciamo a terra una volta calpestiamo l'erba poi la calpestiamo un po' di più poi cominciamo a toccare il fondo e a tracciare un solco vero e proprio da cui poi diventa anche difficile uscire non dico impossibile perché non c'è nulla di impossibile però potrebbe diventare molto difficile uscire da un certo tipo di percorso di pensieri ma un altro paragone che voglio farti è quello della cura che noi dobbiamo mettere per mantenere bello il nostro prato, dobbiamo estirpare le erbacce e per erbacce io intendo tutti quei pensieri negativi che ci disturberebbero in ogni caso perché tutto quello che è negativo nella nostra testa è, è, è considerabile un'erbaccia l'erbaccia, devi toglierla subito perché poi altrimenti successivamente diventa un lavoraccio toglierle perché crescono, aumenta il fusto da dover estirpare e diventa veramente difficile. Ecco, togliamo tutte quante le erbacce, curiamo il nostro praticello, facciamo corsi di formazione, leggiamo libri formativi, positivi, vediamo film motivanti di crescita personale. Tutto quello che ci fa bene nella nostra testa, quindi i concimi, tutto quello che è positivo per la nostra mente, è ben accetto. Tutto quel che è negativo, pensieri negativi, frequenze di persone negative che portano a eh, pensieri negativi, vanno estirpate dalla nostra vita. Quindi prenditi cura del praticello della tua mente tutti i giorni, perché a togliere un'erbetta fastidiosa oggi non ci vuole niente, domani potrebbe essere molto più difficile. Io voglio vedere dove mi porta questa mattina il mio fedele amico a quattro zampe e lo seguo con fiducia. D'altro canto, fino adesso mi ha portato in un posto stupendo. Guarda che bellezza. Eh? A me non resta che salutarti e ti saluto con un abbraccio. Ciao.